Sono qui a Bobo Summer Cup e sto qui con Andrea Di Skipper. Ciao Astrid! Ciao! Ciao. Eh, perché avete scelto di venire qui? Ma Skipper ha scelto di venire alla Bobo Summer Cup perché comunque è un evento in linea con la filosofia di Skipper che è? che è divertimento sano, colorato e poi anche per uno scopo benefico, perché tutto quanto va divoluto alle popolazioni del terremoto e quindi essendo anche un'iniziativa benefica, Skipper è contentissima di far parte di questa iniziativa. E raccontami, avete sviluppato un slogan per, questo, per, la, per il succo, no? Certo, Skipper durante questi giorni della Bobo Summer Cap è il succo dei bomber e delle bomber anche. Grazie, <ride> grazie. E tu sì, mi hai già raccontato che ti sei divertito a creare queste cose divertenti che la gente può giocare con. Sì, infatti qua noi abbiamo molte attività, come per esempio la nostra piscina, il Dunk Tank, dove la gente può Che io ho promesso che è... Eh, e tra poco ti facciamo salire sopra, no, ci e anche tu? Te, infatti. Va bene, dai, lo faccio anch'io, allora pago per anch'io. E a te, ti piace il nostro succo skipper? Sì, moltissimo. Ieri mi sono bevuta... Tutta la, tutto il frigo di, di cocco, no? Vero, e sì, a te, beh. qual è il tuo preferito? E il mio preferito è l'ananas. Ti eh? puoi dire? Eh? O ah, essere. Sì. Io preferisco molto l'ananas, eh, che quest'estate mi rinfresca particolarmente sì. l'ananas. Guarda, qui ne puoi bere quanti ne vuoi. Grazie, i, ciup i ciupiti uno? come quello di Bobo. Esatto, questi sono i ciupiti Che si vince, di però questi sono gratuiti. Sì, e questi sono ciupiti di succo di che frutta. Che gentili che si Cin-cin. Cin-cin. Alla Bobo Summer Cup. Bobo Summer Cup.